Motogp, GP di Misano, podio amaro per Dovizioso, in difficoltà nel finale, ma buon podio. Dopo aver trionfato a Silverstone, molti si aspettavano che Andrea Dovizioso portasse a casa il quinto successo stagionale, davanti al pubblico di casa. Ad avvalorare questa speranza, nella mattinata è arrivata la pioggia su Misano e molti speravano nelle capacità del Dovi sul bagnato. Il centauro di Forlì, dopo un ottimo inizio. In cui ha tenuto agilmente il passo di Petrucci e Marquez, ha dovuto mollare la presa a sette giri dalla fine, a causa del decadimento repentino delle gomme, che unite al terreno viscido, avrebbero potuto spezzare i sogni iridati di Dovizioso sull'asfalto romagnolo. In quel momento, Dovi ha deciso di gestire la sua Ducati e di accontentarsi del terzo gradino del podio che gli han fruttato punti importanti in ottica mondiale, dove, però, Mark Marquez lo raggiunge in cima alla classifica. In fin dei conti, l'italiano può guardare positivamente a questo weekend di Misano, poiché ha ottenuto il primo podio in carriera sulla pista di casa. Sul finale di gara, è lo stesso pilota romagnolo a chiarire il motivo del decadimento. È vero che tutti i piloti hanno come obiettivo quello di vincere ed io ero lì, ma negli ultimi giri non mi sentivo bene e non sentivo bene la moto, dunque il rischio era troppo alto. Inoltre, continua dovizioso, quasi tutti son caduti e penso che limportante fosse non commettere errori e portare la moto al traguardo, cercando di guadagnare più punti possibili. Sono contento del podio, anche perché non ero mai salito sul podio a Misano e dobbiamo essere felici per questo. Per il team è stato un weekend molto difficile, ma siamo lì e siamo ancora sul podio, anche se ora siamo in un momento strano del mondiale. In classifica, nella lotta per il titolo, siamo ancora lì, a pari punti con Mark e dunque ce la giochiamo. Ora, la classifica del Mondiale parla chiaro, con Marchez e Dovia appaiati in testa alla classifica 199 punti, quando alla fine del Mondiale mancano 5 gare e la prossima è ad Aragon.